Salve, sono Roberto Latini, Movimento 5 Stelle Eterni. Noi vogliamo una città inclusiva. Faremo per questo un'assemblea del gruppo Comunità mercoledì 19 marzo alle ore 21 in via del Tribunale 4. Parleremo di temi importanti quali il welfare, la sicurezza, la sanità, l'urbanistica, che sono importanti. Dobbiamo costruire insieme il programma elettorale del Movimento, insieme ai cittadini, insieme a voi. Venite, vi aspettiamo per questa città inclusiva.